Ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella alle pesche con glassa al limone il tempo di preparazione della ricetta è di 60 minuti circa gli ingredienti sono farina di tipo 00 yogurt alla vaniglia uova zucchero burro pesche tagliate a pezzetti la scorza di un limone sale lievito e vanillina per la glassa zucchero a velo e succo di limone diamo il via alla ricetta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 Aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro, le uova, un pizzico di sale e la vanillina. Ed azioniamo il billy per un minuto e 30 secondi a velocità 5 aggiungiamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo lo yogurt aggiungiamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5 frugniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo la farina E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il lievito e facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 5 aggiungiamo le pesche amalgamiamo con la spatola Il composto è pronto, trasferiamolo in uno stampa a ciambella del diametro di 24 cm, ben imburrato ed infarinato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 40-45 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la glassa. Mettiamo in una ciotolina lo zucchero a velo, il succo di limone e mescoliamo velocemente con un cucchiaino. La glassa è pronta, adesso riprendiamo la torta E versiamo la glassa sulla torta. Ciambella alle pesche con glassa al limone. Grazie e alla prossima ricetta!